Siamo qui con Mattia Plancher, DSI Studenti Indipendenti Torino. Decidete anche voi per il PNRR? Eh? Sì, decidiamo anche noi perché questo PNRR, che ancora una volta è stato descritto come il futuro eh, che ci dovrebbe riguardare, in realtà non è stato scritto in collaborazione con le parti sociali. L'università, l'istruzione in generale, non è ancora considerata una priorità que per questo paese. Anche con questo PNRR, il recovery plan, i fondi del recovery plan, non si raggiunge la spesa del CIP del PIL, che è la media europea che si dovrebbe eh, dare all'istruzione. Rispetto al um, recovery plan del governo Conte, sono stati per quel che riguarda l'università, sono state dimezzate i fondi per le borse di studio e nonostante moltissime persone abbiano subito le conseguenze di una crisi e continueranno a seguirla, eh, sociale, economica, e non abbiano più i soldi per permettersi l'università, che ancora costa moltissimo. Eh, si è deciso di non ampliare la no tax area. Eh, oltre a questo la gran parte dei finanziamenti non è sull'università pubblica accessibile affinché la gran parte delle persone possano accedere a un percorso universitario, autodeterminarsi, emanciparsi, eh, ma la gran parte dei miliardi è dato a contributi dei privati per finanziare sì, progetti di ricerca in collaborazione starare, per, con l'università e per la, di la digitalizzazione. Ma di Noi le siamo le stanchi e stanche di le essere le dimenticati le e inascoltati, e siamo stanchi che eh, venga detto che tutte queste scelte sono per il nostro futuro quando non veniamo mai interpellati e interpellate. Oh, per questo siamo qua questo primo maggio. Grazie.